Bella ciao, bella ciao Una mattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Un Una mattina mi sono alzato e ho tu l'impasso oh, partigiano, portami, portami via Oh bella ciao, bella ciao Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao porta portami via Che mi sento di morir E se io io da partigiano Oh bella ciao, bella ciao Può sepellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Può sepellire lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior Tutti le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao Ciao, ciao le genti che passeranno Mi diranno che bel fior e questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Questo il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Ed era rossa la sua bandiera. C'era scritto Libertà Let's unite, stop neoliberals and fascism